Hey Mycroft, a che ora ho la sveglia? Non ci sono sveglie impostate. Hey Mycroft, imposta la sveglia alle ore 8. Sveglia impostata per Todai a 8 della sera in 4 ore. Hey Mycroft, a che ora la prossima sveglia? Il tuo prossimo avviso è totale a 8 della sera, 4 ore ora. Hey Mycroft, ricordami di comprare il pane alle 4. però memoria impostato per quattro in punto Hey Minecraft. <coughs> Canta Mi farebbe giacere cantare per, che per, c era c era per te Last night pre-flight Zero hour Il pare. Per annullare di cancella il promemoria. Cancella il promemoria. And I think it's gonna be a long, long time till to touchdown.